52 qui su Giornale Radio a 120 minuti arriva, torna come ogni giovedì l'appuntamento con informazione fiscale eh, nella eh, manovra di bilancio è stato confermato il taglio del cuneo fiscale di tre punti che spetta a chi ha redditi fino a mila euro quindi una pressione un po' alleggerita in busta paga. Rosi Delia, buongiorno. Buongiorno Vicky, buongiorno a chi ci ascolta e anche buon anno. Buon anno a te. Allora, allora riduzione, riduzione, novità. esatto, entriamo nel video, nel, nel, nel vivo nel video. Eh, dicevo riduzione <ride> del cuneo eh, confermata al 2% come è ora per i lavoratori che già ne beneficiano e, e portata al 3% sì. invece per le categorie di lavoratori definite fragili. Spiegaci tutto. Sì. Sì, Partiamo dal, dal punto principale, cioè da che cos'è il cuneo mm -hmm. fiscale di cui certo. tanto si parla in, in questi giorni. È la totalità delle imposte e dei contributi sul lavoro, eh, quindi mh, possiamo riassumere come costo del lavoro. E sono le, um, le somme sia trattenute al lavoratore o alla lavoratrice mm. che gli oneri a carico delle aziende quindi include un po entrambe le parti de, de, del rapporto sì. di lavoro uh, se ne parla tanto si sente l'esigenza sempre continuamente di di tagliarlo di intervenire perché uh, in italia è molto molto alto il um, un cuneo fiscale, abbiamo un cuneo fiscale molto alto, gli ultimi dati Ocse eh, ci dicono che è al 46,5% eh, contro una media europea del 34,6%, ecco. quindi questo è un po' il contesto e il punto di partenza in cui si inseriscono le novità previste dalla legge di bilancio, con una riduzione che arriva al 3%, eh, ma... Ehm, per chi ha una retribuzione di 25.000 euro, quindi 1.923 euro mensili, eh, in principio questo taglio del 3%, quindi più generoso rispetto a quello del 2% confermato ehm, sì. per i lavoratori con una retribuzione più alta, è già previsto nel 2022, sì. in principio era previsto per una platea un po' più ristretta, cioè per coloro che avevano una retribuzione fino a 20.000 euro come abbiamo visto anche nei nostri appuntamenti settimanali, alcune cose nella legge di bilancio durante l'iter parlamentare sono cambiate e quindi si è estesa la platea, quindi mh, un numero più ampio di lavoratori e lavoratrici potranno beneficiare di questo taglio del, del 3% per i periodi di paga che vanno dal 1 gennaio uh, al 31 dicembre 2023, quindi la novità è prevista per, per tutto l'anno. Uh, coloro che invece superano questa soglia e arrivano a eh, 35.000 Euro, quindi hanno una retribuzione mensile di eh, 2.692 fino a 2.692 Euro, possono beneficiare di un taglio eh, del 2%. Questa, dobbiamo sottolineare, non è una novità assoluta, è una conferma, mm -hmm. nel senso che un anno fa la legge di bilancio aveva già introdotto un piccolo taglio del cuneo eh, fiscale è stato poi eh, confermato in misura più derosa, è stato portato appunto al, al 2% con il decreto Ayus Questa novità è, è entrata in vigore dal 1 luglio scorso ed è stata quindi approvata dal governo precedente, dal, dal governo Draghi. Va sottolineato in tutto, in tutto questo quadro quindi che le novità legge di bilancio, la riduzione del, del cuneo fiscale eh, agisce sui lavoratori e sulle lavoratrici eh, dipendenti. Quindi Dipendente. sulla parte dei, del cuneo fiscale eh, che riguarda potremmo dire le trattenute. Alla, ai dipendenti uh, delle, de, del settore pubblico e privato. Uh, queste, questo beneficio non si applica invece al, al settore domestico, per, uh, diciamo, per fare mm -hmm. un quadro generale su come è scritta la norma. Questo è un po' uh, il punto. Uh, L'intervento um, sul cuneo fiscale potrebbe uh, non finire qui, Mm, per così dire, nel senso che eh, Miloni già nelle sue eh, dichiarazioni programmatiche ha parlava parlato, di 5 punti uh, Esatto, ha parlato di portare yes. il taglio a 5 punti mm, e quindi mm. questo eh, ci fa pensare che è un primo passo, anche nella conferenza stampa di fine anno ha ribadito sì. l'esigenza di fare dei passi avanti eh, quando insomma le hanno chiesto eh, del futuro della riforma fiscale, ha eh, tirato in causa nuovamente l'esigenza di intervenire ancora sul, sul taglio del cuneo fiscale mm. insieme ad altri fronti di, di intervento. Eh, come dicevamo prima eh, essendo la totalità di imposte e contributi sul lavoro che riguarda quindi sia le somme trattenute ai lavoratori che gli oneri a carico delle aziende, un prossimo passo potrebbe essere potrebbe toccare quindi anche parte delle delle aziende, ma adesso siamo Uh, di nuovo ancora nel, nel campo delle ipotesi, la certezza certo. attuale è il taglio del 2 e del, e, e del 3% quindi questi sono i punti fermi attuali ma non finisce qui per così dire Esatto, l'obiettivo lo, rimane insomma, prima o poi si raggiungeranno, si spera eh, questi 5 punti percentuali i sindacati non sono tanto entusiasti di tutto questo, il segretario generale Will Bombardieri ha detto noi avevamo proposto di detassare la tredicesima e gli aumenti contrattuali ma c'è stato solo un parziale intervento sul cuneo fiscale che si traduce in soli 15 euro lordi al mese. Stessa cosa la CGL, i vantaggi in busta paga saranno molto scarsi e certamente insufficienti a contrastare il caro vita. Chi ha una retribuzione annua lorda di 10.000 euro riceverà nel 2023 un beneficio mensile netto di 23,23 eh, 23 euro e 8 centesimi solo 7,69 euro in più rispetto al 2022 chi arriva ai 25 mila euro lordi annui otterrà un beneficio mensile netto di 41,74 euro ovvero 13,91 euro in più al mese rispetto al 2022 insomma loro dicono tanto rumore per nulla no? e questo naturalmente è la parte dei, dei sindacati che evidentemente fanno il loro lavoro insomma no Rosi? Sì, si discute molto di, di, di queste, delle cifre che hai appena citato, c'è da dire però che essendo un intervento ad ampio raggio, perché tocca un gran numero di, eh, di persone, eh, toccare il, il cuneo fiscale vuol dire eh, impiegare un numero di eh, risorse molto importanti. Quindi, va studiato bene, è un intervento sicuramente necessario eh, utile, e utile, ma è anche molto costoso per le casse dello Stato, ad esempio si stima che le novità inserite in legge di bilancio eh, impieghino oltre 5 miliardi di euro, ecco, non è... Mm -hmm. ehm, non sono somme piccolissime, sono però sicuramente necessarie a cui si deve eh, probabilmente accompagnare un corollario di essere interventi per eh, permettere e garantire un margine di manovra a, a chi è lavoratore o lavoratrice dipendente e deve affrontare insomma, le, le spese di vita quotidiana con eh, certo. tutte le difficoltà che conosciamo di questo momento difficile. Bene, bene, grazie, grazie Rosi Delia, questo è molto di più su informazionefiscale.it, sono le 10 in punto, linea la redazione per le ultime notizie, restate con noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.